buongiorno buongiorno e bentrovati per quest'ultimo video uh, di questa serie di video che ci ha visti protagoniste con uh, le previsioni per i segni zodiacali per l'anno 2019 io sono iris e vi do il benvenuto a nome mio e a nome di astro center italia Uh, quest'oggi ci occuperemo come dicevamo dell'ultimo segno zodiacale non per importanza ma solo per ordine uh, che è il segno dei pesci quindi vediamo subito il 2019 cosa riserv riserva al segno dei pesci partiamo subito con la carta dei simbolon che ci mostra uh, questo fraticello immerso nella natura con tutti questi, uh, questi animaletti Uh, allora, potrebbe Allora, ha diversi significati. Allora, uh, di sicuro potrebbe essere che c'è bisogno di recuperare un contatto con la natura, perché magari uh, siete scarichi di energia e vi farebbe bene recuperare un rapporto, eh, appunto, un ambiente immerso nella natura. Magari fare qualche meditazione, qualche gita immersa nella natura a contatto con gli animali, eh, con, con eh, la natura, eh, intesa come campagna, come montagna, eh, o anche sana alimentazione per ritrovare un equilibrio eh, psicofisico ottimale perché magari arrivate da un periodo particolarmente stressante uh, il fatto che ci sia un fraticello potrebbe anche dire che potrebbe anche significare che magari avete avuto delle difficoltà a livello economico ma nonostante queste difficoltà uh, questa carta indica che riuscirete a uh, riorganizzare la vostra vita in maniera ottimale e anche se appunto ci sono state queste difficoltà passo passo riuscirete a risolvere nel modo migliore il eh, fatto che ci sia anche un agnellino sotto braccio eh, potrebbe anche indicare la nascita di nuovi progetti eh, e di buon auspicio quindi si sì, venite da un periodo stressante difficoltoso impegnativo per diverse motivazioni ma eh, approfittate di questo periodo di calma eh, anche se vi sembrerà che magari all'inizio dell'anno non si muove niente, approfittatene per, fare, per ricaricare le energie e dedicarvi ai nuovi progetti. Vediamo la prossima carta che cosa ci dice. La luna. Allora, solitamente tutti dicono che la luna è una carta brutta, io non la vedo così negativa, nel senso, nel senso che come ogni carta va interpretata, in questo caso si sposa benissima perché parla di una crisi, no? di un turbamento, quindi in effetti un po' conferma quello che veniva detto nella carta precedente che eh, potrebbe esserci stato, eh, potrebbero esserci state delle situazioni impegnative che vi hanno spinto a chiudervi un pochino, che magari eh, hanno fatto cadere delle illusioni e che quindi questo un po' vi ha turbato, eh, ma come ogni crisi eh, in Occidente Uh, in occidente sono temute le crisi mentre in oriente sono sempre ben accolte perché ogni crisi um, è, è, è fioriera di nuove opportunità è da una crisi che nascono nuove opportunità, nuovi progetti e nuove situazioni quindi è vero quindi questa carta conferma che la crisi c'è stata che è un stato un periodo impegnativo, ma con il giusto riposo, con, eh, cambiando, accettando il momento presente, essendo per, senza combattere appunto sentimenti di frustrazione, di turbamento, ma semplicemente accettandoli, cercando quello che di buono c'è, dedicandosi veramente a se stessi, possono esserci dei miglioramenti significativi. Vediamo cosa ci dice la terza carta se ci conferma i miglioramenti e eh, direi proprio di sì, Mercurio, Hermes. Allora la frase recita così, la natura e il mondo divino comunicano all'uomo che sa ascoltare. Cosa significa? Allora già di per sé Hermes eh, indica movimento, velocità, azione, però il fatto che abbia in mano il simbolo del caduceo eh, indica appunto che c'è la possibilità di recuperare velocemente l'equilibrio. Eh, come a dire, anche se una situazione sembra stagnante eccetera, tutto può cambiare velocemente, io la leggo molto all'aspetto interiore, fin quando noi non accettiamo profondamente quella che è la situazione attuale e iniziamo a vedere i lati positivi, iniziamo a occuparci di noi stessi, eh, fin quando eh, continuiamo a guardarci indietro, ci lamentiamo, eh, diamo la colpa ad altri, rimaniamo impantanati. Se noi accettiamo profondamente il momento che stiamo vivendo, tutto può cambiare molto velocemente e può essere anche la nostra fortuna eh, perché appunto parla di intelligenza dobbiamo ragionare sulle cose avvenute e cogliere l'opportunità nella difficoltà diceva un famoso formatore che in ogni difficoltà è nascosta un'opportunità quindi eh, questa carta indica che all'improvviso dal niente che mentre tutto è fermo PUM! Ci sono notizie, affari, ehm, messaggi, comunicazioni che si muovono, eh, approfondimenti, movimenti. Quindi, eh, cari, cari nati sotto il segno dei pesci, come diceva la canzone di venditti, anche se l'anno dovesse partire un po' sottotono, state con voi stessi, ascoltatevi, prendetevi del tempo e seguite l'intuito, perché all'improvviso, può cambiare sta a voi cogliere le opportunità e agire velocemente con intelligenza e con intraprendenza spero che questa previsione vi sia piaciuta e che poi mi saprete dire allora siamo giunti alla conclusione di questi 12 video per le previsioni uh, per il 2019 io sono stata felicissima di condividere questo tempo questo spazio con voi e vi ringrazio profondamente di, aver, di avermi seguito, ringrazio Astro Center eh, di averci dato questa opportunità e, e vi faccio i miei migliori auguri per uno splendido anno ricco di nuove occasioni e di tutto ciò che voi desiderate. Grazie da Iris e grazie da Astro Center. A presto!